pubblicando eh, questo è una hangout a reti unificate che allegria eh, però certo non, non si vede l'immagine in diretto il mio secondo hangout vabbè io confido con chi che uscirò anche in youtube quindi voi che mi seguite là, eh, mi seguite anche lì dicevo con questa vecchia videocamera eh, che c'è un quarto di fuggia o la metà, eh, che è del 99 magari tecnologia più vecchia io riesco a Per miracolo perché anni fa questo computer non accettava e mi sono risparmiato 30 40 euro ma riesco a filmarmi e questo mi darà la soddisfazione di poter registrare almeno 20 minuti in vivo e mi devo abituare a guardare perché dovrei mettere un supporto però vabbè adesso bando le ciance perché ho già fatto fra quello che non c'era l'audio e adesso 20 Dieci minuti più o meno, ho perso. Un saluto a tutti! Devo prendere la pratica perché col cellulare so dove guardare, con la filmatrice anche, ma con questa cosa qua no. Eh, vedo sempre le mie immagini nello schermo. Beh, eh, bando alle ciance. E io, fin dai 12 anni, volevo essere scrittore. Sì, ho scritto pure a, a una rivista che si chiamava eh, eh, mh, mi sembra che ci scriveva Adriana Zarri, eh, avvenimenti, qualcosa così. Lei era una ex suora e eh, ne ho parlato di lei a un video con Travaglio. Che gli, ho, che gli ho mandato a travaglio come risposta alla sua nave senza capitano e gli dissi finché la barca va lasciala andare finché la barca va tu non la fondare e poi mi presento io come capitano capito e, e magari di questi tempi che si presentano tutti in quella nave in quella barca eh, che segue mille correnti e da mille correnti sta per essere affondata magari eh, io sarei un capitano ideale yeah. magari <ride> eh, a Serafino Massoni inoltre che ha pubblicato dei libri e lui saprà eh, che brutto è non poter contare con un editore che ti pubblichi poi mi sembra che tanto per rimanere in tema eh, che è stato il fatto quotidiano a pubblicarlo eh, quindi prima o poi farò anche un video a serafino massoni Io ho tanti scritti e sempre mi ha deluso il fatto di non trovare un editore intraprendente, disposto a rischiare per la letteratura. E quindi non ho mai scritto seriamente, ma vorrei essere uno scrittore. E non so, questo è un appello che lancio. Tutti quelli che adesso mi vedono in vivo, in diretto in YouTube e Dailymotion, se vorreste eh, lo devo dire bene, se vorreste rischiare una buona inversione, eh, pubblicate le mie opere. E vediamo un po': posta in archivo. mio canale Santenchan nessuno mi ha scritto non c'erano editori che ascoltassero evidentemente video video subito evento eventi eccolo qua il mio secondo hangout in diretto e eh, bene gente eh, che allegria compartire favoriti e poi facciamo una cartella quindi gente State assistendo alla nascita di una nuova di una nuova lista di riproduzione nel canale Saint Jean di YouTube. Pensa un po'. Young Out di Saint Jean, che privilegio a che cosa state assistendo? Ecco fatto. E virtualmente in YouTube potrei caricare otto ore di hangout ci sono degli hangout che infatti faccio anche mi piace e durano 2-3 ore stanno lì a chiacchierare mm. e quindi è molto bello ma ti faccio anche informazione delle ah no non è disponibile perché certo è sta adesso voglio vedere che molte volte in diretto tu lo guardi in YouTube mentre appare il mio icono con me sta cosa strana ah può essere perché sto in daily motion e loro sono gelosi e mi fanno sta cazzata qua appare solo sì Uh, adesso ho capito perché lo sto usando in daily motion e mi pare questa cosa qua vedete youtube c'è il mio icono avatar mentre daily motion no c'è il video magari daily motion non ci avrà il suono ti, ti, ti. Eh, mancano solo 5 minuti in daily motion ma io quello che volevo fare era salutarvi a tutti voi ai quali io mi sono iscritto iscrivetevi se no non farò nessun video per daily motion ho caricato dei video molto belli in Vimeo. Nessuno li ha visti una due volte. In Emotion mi è andata un pochino motion e li hanno visti appena 80, 50 volte. In YouTube no. Quello che io faccio l'hanno visto 300 volte, 426. Cioè, 7200 ascolti mi è andato così bene in youtube come in sprecher gli ascolti davvero si sono sprecati ma in, in deli motion un, un pochi un po così capito non, non c'ho questa grande quantità di iscritti e, boh e poi non so perché, adesso nel Google Hangout hang di Google non ho nessun iscritto. Siccome ho partito male il mio primo eh, web, vlog di Telemotion senza audio, adesso voglio compensare che 4 minuti invece di registrare 16 registro 20. Intanto se sente l'eco di YouTube. Beh, eh, questo è qualcosa che va a Serafino Massoni. C ho degli iscritti. Non ho la pazienza di mandare il mio materiale a tutte le editoriali, perché mi dicano di no se lui sa di una casa editoriale eh, lo mando io a quella è un appello anche a travaglio che già gli ho detto se vuole un collaboratore dall'estero io dissi dallo straniero vedete è tanto e vediamo un po' due video gli ho dedicato forse non avrà tempo di rispondermi e, e mi sto filmando come se fossi un gamer e ecco finché la barca va lasciala andare finché la barca va non affondare e poi un altro video video messaggio al direttore del fatto quotidiano Marco Travaglio che non so se sia l'unico direttore o se è il presidente del giornale eh, magari il segretario non, non so come che carica può vabbè eh. e poi mm, mi manca un minuto in daily motion quindi se mi ascolti, Marco Travaglio, se mi ascolti, scrittore di Marco Travaglio, Serafino Massoni, professore o chiunque voi siate, e eh, io voglio pubblicare racconti della mia esperienza, dei miei viaggi, e quindi è una sfida per tutti voi, intellettuali e culturali, pubblicarmi hai capito e eh, mancano 10 secondi vi saluto tutti questo è stato il mio primo hangout di prova in daily motion e... Adesso devo vedere che è finito di caricare in che gli do un titolo. Eh gente, gente. No expresión libre expresión libre. Hai capito, allegria, che bello. Guardare, e dopo guardiamo. Mirato video, che bello, che allegria. E c'è una codificazione in progresso. Agnadirà. incredibile io devo vedere adesso di, di staccare non so se youtube mi sta filmando o no chi lo sa se youtube mi filma o no tra la liro la la la mm. video che peraltro si potrà vedere in 480 e vabbè, si fa quel che si può, si può quel che si fa, manca poco al formare, e... vediamo un po', poi magari ricontinuo dopo.